C'è chi non ha un partner per festeggiare e in questi giorni cerca consigli in un'agenzia per single. Abbiamo preparato una, una guida con dei consigli, con dei suggerimenti, in cui è racchiusa tutta la mia esperienza di dieci anni nel mondo dei single. Per trovare la persona giusta, quella con la quale condividere e stare bene insieme, bisogna partire principalmente da se stessi. La felicità non è, non è pensabile di trovarla al di fuori, quindi io il consiglio che do a tutti, quindi uomini e donne, è quello di rendere la loro vita comunque già piacevole, curare i loro interessi, curare la loro persona, fare le cose che gli piacciono. Eppure, chi un fidanzato ce l'ha...